Di un, due, tre, Oggi voglio farvi vedere come sostituire il cursore, un cursore danneggiato di una lampo. Questo è possibile in tutti quei capi in cui viene montata una cerniera a metro, che si compra quindi a metraggio. Dove trovate questo tipo di cerniera trovate anche dei cursori di ricambio, e gli inizi e la fine. Allora, noi ci occupiamo quindi di sostituire il cursore oppure potreste eh, recuperare un cursore di una vecchia cerniera tolta magari di un capo che non vi serviva più oppure che aveva la parte in plastica, questa spirale, danneggiata io tengo le cerniere rotte perché perché si possono ricavare delle collane o comunque dei gioielli molto belli da, da portare come questo che è una collana con la ri cerniera riciclata per cui prima cosa devo togliere il fermo una piccola graffetta che trovo nella parte superiore del mio giubbotto per questo tutorial vi servirà quindi una forbice appuntita o comunque qualcosa di molto appuntita per tirar via la graffetta e un cursore di ricambio. Attenzione che il cursore deve essere delle dimensioni simili a di quello che noi togliamo. Per prima cosa quindi Eliminiamo il, questa piccola graffetta in alluminio. Allora, questa graffetta ha, è in alluminio, credo, e ha tre dentini. È facile che vi si rompa un dentino, per cui se per caso si rompe, o le, le comprate oppure vi faccio vedere con un metodo alternativo, con del filo, facciamo delle barrette di filo così blocca l'uscita del cursore, della cerniera, vedete? Quindi, una volta tolta la graffetta dall'inizio, facciamo uscire il nostro cursore. Dobbiamo un attimo giocarlo, perché c'è... il tessuto anche ecco vedete l'ho tolto tolto quello non ci dobbiamo inserire il nuovo cursore lo proviamo per vedere che sia tutto a posto lo chiudo e lo tiro la cerniera era buona era bianca e blu e ho trovato un cursore di recupero di questa cerniera qua che non so come mai da dove l'ho recuperata e ho l'ho inserito ora però devo andare a fermare il cursore perché perché altrimenti rischio di farlo uscire quindi qua sopra o rimetto il um, la graffetta che chiude se è possibile oppure la compro nuovo oppure eventualmente che non siano una soluzione molto semplice è del filo in questo caso scelgo del filo bianco un po' grossetto e fare delle barrette di filo in modo che quando viene sulla quando viene sul cursore si ferma ago il filo un filo un po grossetto ho scelto il bianco perché la cerniera è bianca e vado a fare delle barrette di filo Vado proprio per fuori, da sopra, infilo filo l'ago sotto, in modo che il filo si incastri nelle, nei denti della cerniera e blocchi l'uscita del cursore. Il mio filo è anche abbastanza grosso, per cui basta così, se non viene troppo... Facciamo un nodo. vedete questa era la chiusura originale invece con questa barretta in alluminio, allontano un po' la telecamera allora vedete nuova, il mio nuovo cursore in questione di 5 minuti ho riparato il mio, la cerniera del mio giubbotto in questo caso che non era rotta, era rotto soltanto il cursore, con un costo veramente irrisorio. Irrisorio se lo comprate, se invece lo avete a casa, assolutamente senza spendere nulla. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, arrivederci alla prossima da 1, 2, 3, ricreo.